Che abbiamo disarmato anche i tre apparecchi nel campovolo una notte, però prima di farli saltare abbiamo smontato le tre mitragliatrici, la 7-7 famosa che era una mitraglia potente, cioè anti-R. Lì mi erano bullonate su, sul cuscinetto per, per girare. il cuscinetto, l'abbiamo smontato, poi dopo abbiamo dato fuoco agli apparecchi, tutti e tre. E le mitragliatrici senza, senza tre piedi, Fiorello aveva fatto lui, che lui lavorava, era molto bravo a lavorare di meccanica, perché lavorava in via Toschi da bagni che faceva le, le bilanci, le fabbricavano, le aggiustavano. Allora c'erano queste officinette che lavoravano e lui era molto bravo. Infatti quando hanno portato a casa uno, l'ha fermato la brigata nera vicino al cimitero, in via ceccati, dice cos'è quell'Aggeggio lì? E eh, dice questo è un trepiede che devo portare il caseificio a... Mm. a San Bartolomeo, dice che per una scrematrice, per il siero che... Dopo aver lavorato, fatto il formaggio, fanno dei travasi. Va bene, va bene, vai, vai. E lui aveva due rivoltelle addosso. E dico, Fiorello, se, se ti perquisivano, dice, facevo il tuo mix. <ride> si scherzava così a quei tempi.